Ciao, sono Murat Cinar, giornalista in imbilico tra Italia e Turchia. Forse mi segui su Twitter, Facebook oppure sei iscritto al mio canale Telegram. Può darsi che tu mi abbia sentito parlare in radio, alla TV o in una conferenza. Oppure mi hai conosciuto ad una cena e mi hai chiesto di raccontarti cosa succede in Turchia. Eh già, io faccio proprio questo, cioè racconto ciò che succede in Turchia e lo faccio da quasi dieci anni. E ora sono qui per parlarti del mio nuovo progetto editoriale. Dal 2010 ad oggi numerose persone hanno dovuto lasciare la Turchia per motivi politici o perché non si sentivano al sicuro, professori universitari, studenti parlamentari, sindaci, avvocati, giudici, alti ufficiali dell'esercito, giornalisti, sindacalisti, attivisti del mondo dell'associazionismo e persino medici, cioè è nata e cresciuta una nuova diaspora in Europa. Nel mio nuovo libro racconterò gli ultimi 11 anni attraverso le storie di 11 persone. 11 storie umane di grande determinazione, forza e convinzione. 11 storie di persone che dopo il loro approdo in Europa non si sono fermate, ma hanno continuato a lavorare per creare un'alternativa al regime al potere in Turchia. 11 storie di immigrazione piene di difficoltà, ostacoli, discriminazioni, ma anche fatte di accoglienza, empatia ed affetto. Per fare questo ho bisogno di te. Ti chiedo una cosa semplice. Acquista il mio libro in anticipo per aiutarmi a realizzare la pubblicazione. Il prezzo di vendita attraverso questa campagna sarà più basso di quello commerciale e avrai la tua coppia firmata entro tre mesi dalla chiusura di questa campagna al raggiungimento dell'obiettivo. Dammi una mano per raccontare le storie di queste 11 grandi persone e per dare voce a coloro che resistono.